E allora, buonasera a tutti, o buongiorno rispetto a quando guarda, guarderete il video e... Sono Riccardo, sono musicista di Torino e Sono 35 anni che suono l'organetto Da prima un po' insomma facevo altro Poi invecchiando... Ho cominciato ad avere problemi a fare altro e, e, e quindi suono solo l'organetto. Insegno e faccio, intervengo in alcuni spettacoli di altri artisti, e in alcuni altri gruppi, vari gruppi e in questi giorni in cui... Siamo un po' tutti a casa, io sono lì che mi ripasso un po' di brani e ogni tanto mi vengono in mente delle, dei brani che avevo un po' dimenticato. Io ho passato un po' di anni a suonare musica irlandese senza particolare successo tra l'altro. E... Però è eh, no, successo nel senso che la, la mia riuscita in quello che sentivo io rispetto alla musica irlandese che mi piaceva molto ascoltarla, ma eh, non, riuscivo tanto a, non riuscivo tanto a riproporla come, come mi sembrava di sentirla dentro. E insieme al mio amico qua, eh, il signor... Megashini <ride> perché ha una bella sonorità ci siamo guardati delle Gigs che non so bene se siano tutte scozzesi, irlandesi inglesi, non lo so e poi me le cerco vedo di tracciare i nuovi e ve li scrivo di sotto intanto Gigs dovrebbero essere quattro se ce la faccio a ricordarmi tutte ve il suono <ride> perché... Eh, mi capita anche quello? sì, e eh, ok. E eh, cinz. <sussurra> Thank <laughs> you. Bene, vi auguro buona fortuna, vi auguro di ascoltare il, il brano e che vi possiate divertire e, e che sia stato un momento di sollievo un po' per tutti, per voi che ascoltate, per me che ho suonato e, e che ascolto tante bellissime cose che stanno mettendo altri musicisti eh, in linea, <coughs> di cui purtroppo... Eh, stiamo vivendo una situazione abbastanza assurda, non solo perché non stiamo lavorando, ma anche perché ci stiamo rendendo conto che eh, nessuno ci considera, nel senso che nonostante l'impegno, la fatica, lo sforzo, eh, lo studio e eh, eh, cercare di capire bene che così sia questo mondo della, della musica tradizionale con tutte le sue eh, qualità particolari che vanno da regione a regione e stili particolari, eh, insomma questo sforzo va buttato, va buttato nello scarico dello Stato perché non esistiamo, non, eh, non siamo riconosciuti non, eh, non siamo considerati utili, artistici, non siamo considerati nulla, questo è quanto, quindi sostenete tutti quelli che amate tutti quelli che desiderate eh, rivedere e, e vedrete che un giorno questo sarà ricambiato e speriamo... Veramente in un uh, futuro migliore, ciao a tutti, Slante.